Buongiorno, ho bisogno di uno showreel ma purtroppo non ho mai recitato per la macchina da presa oh, Nessun problema, pensiamo a tutto noi Ottimo! E che cosa devo fare? Inizia pure con un bonifico da 1000 euro Scappa, scappa senza voltarti Se non hai mai girato nulla ma anche tu vuoi il tuo showreel posso darti una mano Soprattutto ad evitare certi uccelli da rapina che, avrai capito, infestano queste terre. <ride> Sono pazzo solamente da Nord Nord-Ovest. Quando il vento viene da Sud sa riconoscere perfettamente gli uccelli da rapina puoi pensare tu a girare le scene per il tuo showreel non interessa la qualità cinematografica perfetta o la perfetta inquadratura devi solo fare attenzione ad un po' di cose in questo video provo a spiegarti quali sono parleremo anche dell'inquadratura ma prima facciamo il punto su quali parti cercare quali scene da recitare partiamo dalle cose ovvie se sei donna scegli parti da donna se sei uomo scegli parti da uomo se sei giovane beato te scegli parti da giovane se sei meno giovane scegli parti da meno giovane in altre parole non interpretare le scene di un vecchio schiavo di colore muscoloso se sei bianca minuta donna e giovane. Registi e casting director conoscono bene il mondo del cinema. Se ti vai a cercare una scena originariamente interpretata da Michael Clark, Duncan, e tu sei l'opposto di lui, la cosa striderà. Non poco. So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo. So cosa mi vuoi chiedere. Non c'è bisogno di dirlo. Non è molto credibile, vero? Stai a debita distanza da scene interpretate originariamente da Robin Williams, Leonardo DiCaprio e mostri sacri di questo tipo, perché se è vero che tu hai un talento cristallino, loro ne hanno certamente di più e poi finiresti per scimmiottare il loro modo di recitare. Stai a debita distanza anche dal doppiagese. Che cos'è il doppiagese? È il tipico modo patetico di recitare del doppiaggio, in cui le voci sembrano calate dall'alto con un volume improponibile ed un'intenzione anche peggio. Ehi, hey Ermione, tu sei una ragazza. Però che occhio! Vieni con uno di noi! Where's Hermione? Okay. well spotted. Copia il meno possibile dagli altri. L'interpretazione deve essere la tua non quella di un altro. Una volta vista la scena che vuoi provare a fare, scrivila e provala in autonomia, senza più guardare come è stata interpretata dagli attori. Per evitare di ascoltarla troppo, chiedi ad un amico di trascriverla per te oppure cerca il copione in rete. Posiziona la macchina da presa, il telefono intendo, all'altezza del tuo volto in modo che la tua faccia si veda bene e in primo piano. Come per il self tape, anche qui non vanno fatte inquadrature in campo a lungo o in piano americano fai attenzione anche alla luce, ti si deve vedere. Se ami il teatro va bene, puoi prendere una scena anche da lì, ma attenzione la devi girare per l'occasione. Scene tratte dal saggio di fine anno dove ti si vede in mezzo ad altre 4 5 persone simili a te non vanno bene. Se giri un dialogo hai bisogno di un partner che ti dia le battute non fare mai una scena a due da solo, nemmeno nei provini su parte come ti ho ben spiegato in questo video. Prima di cominciare, vai a vedere gli showreel di altri attori in rete e non scoraggiarti quando vedi gli attori troppo bravi me, per esempio e in aggiunta prova a capire come potresti girare il tuo di showreel come ti ho ben spiegato in questo video Lascia il tuo commento una domanda, un semplice like, fa sempre piacere! Questo video è supportato da Artisti7607 Se vuoi sapere cosa fanno per gli artisti, in descrizione lascio il link Vai a vedere il loro sito! Ma la musica va messa o non va messa in uno showreel? Lo scopriremo presto insieme ad altre due o tre cosette. Nel frattempo vatti a vedere gli altri video sul canale. Nessun problema. Nessun problema. Pensiamo a tutto noi. ...di showreel. Come ti ho ben spiegato, bien. Eh? Efficienza? Ciao Trombini! Chi è? Ciao! Ciao Crotti!